il trucco c'è e si vede ma come lo vediamo questo, questo trucco Beh, quello che cerco di fare io nel mio libro e in generale nelle, nei miei incontri come quello di questa sera qui alla fondazione Bruno Kessler è di eh, spiegare alcuni dei trucchi che vengono messi in atto dal marketing e che sfruttano magari una eh, nostra scarsa conoscenza per esempio del metodo scientifico quando noi leggiamo sulla confezione di uno shampoo che quello shampoo contiene un ingrediente particolare, potrebbero essere le proteine della seta oppure qualche frutto esotico, qualche pianta che non abbiamo mai sentito come non so la moringa, siamo portati a pensare che quello shampoo funzioni perché contiene quel determinato ingrediente. Non ragioniamo come ragionano i chimici, cioè in termini di dosi. Quando noi andiamo a vedere la quantità effettiva di quell'ingrediente all'interno dello shampoo scopriamo che quell'ingrediente praticamente non ce n'è, ce n'è una dose infinita e quindi eh, ragionare come i chimici ci permette in questo caso di capire che se quello shampoo funziona non è perché c'ha la moringa dentro. Mi chiedono spesso quali sono i consigli che io do per non essere ingannati dal marketing, in realtà è abbastanza impossibile, è quasi fantascienza, nel senso che eh, il marketing sfrutta proprio alcune delle dinamiche eh, cerebrali che noi ci portiamo dietro da tutta l'evoluzione. Diciamo che imparare a farsi le domande e anche solo pensare a quello che c'è scritto sulle confezioni ci porta già a vederle con occhi diversi. Quindi il consiglio che io do sempre è quello di chiedere di fronte a un'affermazione ehm, che ci promette magari un miracolo di chiedere le prove all'azienda e quindi di dire ma su che cosa si basa quell'affermazione lì? Già questo ci permette di migliorare un pochino eh, la nostra, il nostro spirito critico e quindi in un certo senso di essere un po' più consapevoli.